Buongiorno, Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, il nostro consigliere oggi è Andrea Bertani del Movimento 5 Stelle e capogruppo anche sì. eh, in Assemblea Legislativa. Allora intanto le chiedo se c'è qualche notizia di quelle che abbiamo letto oggi che lei vuole commentare. Beh intanto la notizia sulla riduzione del tasso di tumori e sul maggiore tasso di sopravvivenza sicuramente è una buona notizia. Noi abbiamo eh, sempre detto che il servizio sanitario della Regione Emilia Romagna è un servizio di eccellenza, la nostra preoccupazione è sempre stata quella della tendenza al depotenziamento sia per i tagli che i governi precedenti facevano a livello nazionale sia per i tagli che anche la Regione ha operato su alcuni piccoli ospedali, c'è poi tutto il tema della gestione eh, della politica all'interno della scelta e dell'organizzazione delle ASL che sicuramente è un tema che va migliorato e già qualcosa anche col governo eh, del Movimento 5 Stelle si è fatto. L'altro aspetto sicuramente sui tumori che va migliorato è quello dell'aspetto dell ambientale, perché se la, preve, la prevenzione primaria cioè la prevenzione con gli screening riducono e facilitano la guarigione perché se io anticipo eh, la diagnosi riesco a curare sicuramente meglio aumento i tassi di sopravvivenza, l'altro aspetto è quello ambientale, i tumori ci sono per gli stili di vita e anche per l'ambiente, noi abbiamo un ambiente molto inquinato in Regione Emilia Romagna, abbiamo tutto il problema del, dell'aria adesso arriva l'inverno con il PM10 e tutto quanto, quindi quello è un tema di è un tema che va sicuramente affrontato perché quello è l'altro aspetto fondamentale per ridurre poi l'incidenza di tumori e aumentare i tassi di guarigione. Una delle parole che, si, che chiave in sanità quando si parla di riduzione delle malattie e anche dei tumori naturalmente è quella della prevenzione, quindi eh, si dice in Emilia Romagna eh, i tumori scendono e, e siamo al primo posto nella classifica in Italia per questo miglioramento dei dati eh, perché si fa buona prevenzione, è stata fatta una legge in Assemblea Legislativa sulla prevenzione, che tipo di legge è? e ehm, l'avevate votata, era una legge sì, che il eh, Movimento 5 stata, Stelle aveva sostenuto. È stata votata ehm, a larga maggioranza, mi sembra l'unanimità, proprio perché è un tema trasversale, fra l'altro se ne è discusso eh, ampiamente con grandi lavori preparatori. Quello che ha funzionato in Regione Emilia Romagna probabilmente mh, leggendo anche un po' le notizie sono gli screening perché lo screening permette di individuare eh, la malattia in tempi anticipati e quindi facilitare, facilitare la cura L'altro aspetto è che è quello che anche, e abbiamo chiesto anche noi di inserire nella legge della prevenzione sono gli stili di vita, l'alimentazione e l'aspetto ambientale Queste sono le altre due colonne portanti per ridurre questa malattia Ecco sul tema eh, dell'ambiente abbiamo visto che tutti i giornali eh, in qualche modo declinano la notizia del eh, sostegno dato anche dal ministro, nuovo Ministro dell'Istruzione alle iniziative dei ragazzi del, eh, de, che sciopereranno eh, venerdì eh, in questa iniziativa promossa ormai un po' di mesi fa, da Greta Thunberg, che ha anche eh, insomma, eh, apostrofato, diciamo così per usare un eufemismo, eh, i potenti della terra dicendo: Mi avete rubato i sogni. E, eh, ma sul tema dell'ambiente invece in salsa diciamo Emiliano Romagnola c'è questo titolo che fa eh, Corriere di Bologna, clima ambientalisti contro la regione. Nel Merino l'ultimo sì alla bretella di eh, Sassuolo, idee del passato, i verdi pronti a ritirare il sostegno elettorale al governatore. Vediamo come il tema dell'ambiente in questo caso si eh, lega al tema delle prossime eh, elezioni regionali, la sveglia al PD, lunedì sera Bonaccini ha incontrato tutti i segretari provinciali, il voto dell'Emilia sarà fondamentale anche per le sorti del PD e del governo, quindi eh, i temi insomma, eh, trattati in maniera eh, congiunta, i nodi, le elezioni regionali sono state fissate il 26 gennaio, Stefano Bonaccini, governatore uscente in cerca di bis, intende costruire una coalizione di centro-sinistra più larga possibile, ma ieri i Verdi e fronti ambientalista lo hanno Attaccato sulle infrastrutture. Insomma ehm, il tema dell'ambiente declinato sulle politiche che ancora eh, verranno fatte entro fine eh, legislatura e poi anche come tema di campagna elettorale. Beh, intanto io direi che gli ambientalisti in regione in questi cinque anni sono stati quelli del Movimento 5 Stelle, siamo stati gli unici, a parte forse qualche sfumatura anche nella minoranza della maggioranza sui temi ambientali, quindi il contrasto alle grandi opere, discutendo del PRIT, quindi la, la Bretella, la Cispadana e il passante siamo stati gli unici che abbiamo sollevato con forza questi temi, quando si è parlato eh, di rifiuti e di accelerare eh, la chiusura degli inceneritori siamo quelli che hanno fatto eh, le battaglie più forti, come pure sulla legge per l'urbanistica perché la legge si chiama a, a saldo zero di, di consumo di territorio, poi nella pratica in realtà vediamo che il consumo di suolo anche nell'ultimo anno sta aumentando nella nostra regione quindi eh, io sono solidale con chi eh, si sta lamentando eh, con la politica regionale di questi anni perché ci vuole una svolta radicale. Una svolta radicale vuol dire eh, capire che il cambiamento climatico e quindi le lotte, le manifestazioni che stanno facendo giustamente i ragazzi in questi giorni vanno declinate con urgenza. Declinate con urgenza vuol dire capire che non servono più grandi infrastrutture di asfalto, ma serve potenziare le infrastrutture del trasporto pubblico e quindi sicuramente investire tutto quello che si può sul treno e sul trasporto pubblico locale, dare incentivi come sta progettando anche il governo a livello nazionale per la rottamazione delle auto definitiva, nel senso che se tu rottami l'auto definitivamente io ti do un contributo che probabilmente sarà intorno ai 2.000 euro per pagarti l'abbonamento al servizio pubblico locale nei prossimi anni. È una proposta che fra l'altro avevamo fatto anche noi qui in Regione, sono contento che il governo la stia attuando. Come pure dal punto di vista energetico bisogna investire veramente tanto e secondo me la nostra Regione sostenendo le trivelle, sostenendo eh, ancora eh, il metano, eh, ancora è ancora vecchia e rimasta indietro. La prossima legislatura deve essere una svolta su tutti questi temi. L'apporto però sulla bretella Campogagliano-Sassuolo, il sì. governo ha detto che si realizzerà, l'ha detto la ministra che è venuta all'inaugurazione del Cessai l'altro giorno, eh, De Micheli, e... Eh, Qual è l'opinione del Movimento 5 Stelle in Regione? Perché adesso insomma, eh, per quanto riguarda il Governo nazionale c'è, come tutti sappiamo, una nuova, un nuovo Governo a guida 5 Stelle PD. Certo, Il problema è questo, che se una Regione chiede ad un Governo delle infrastrutture e dei finanziamenti per le infrastrutture, il Governo non può dire... No, all'istituzione-regione, è l'istituzione-regione che ha posto il tema e la richiesta, quindi il Governo deve rispondere nei termini amministrativi di finanziamento a quella richiesta e quindi eh, se la Regione insiste su questa richiesta il progetto va avanti. Bisognava fermarsi sicuramente prima, e quindi eh, ad oggi eh, se ci sono dei, me dei metodi per fermarla perché quell'opera è vecchia e ci sono alternative anche eh, ferroviarie oppure sistemando la viabilità ordinaria sarebbe eh, l'occasione per farlo, se ormai il processo amministrativo è andato troppo avanti su questo non, non si può intervenire, la speranza appunto è di riuscire a intervenire prima. E la riporto sul tema delle eh, regionali perché insomma... Ehm... La, la Lega ha già espresso il suo candidato e eh, nei prossimi mesi vorremmo capire come, come si comporteranno i diversi schieramenti eh, politici. Qual è il dibattito all'interno del Movimento 5 Stelle rispetto alle politiche regionali? Naturalmente tutti i giornali, eh, anche in vista delle prossime elezioni in Umbria, che sono il primo appuntamento eh, elettorale che ci sarà a livello regionale, si parla di una coalizione PD 5 Stelle. È prematuro parlarne qui perché Bonaccini delle aperture le ha date? È prematuro, intanto la data delle elezioni ci è stata comunicata due giorni fa e quello teneva tutto bloccato, probabilmente Bonaccini poteva comunicarla tutti prima, tanto avevamo ormai intuito che si andava verso quella data, quella data che dà, diciamo ha un pro che è quello di eh, avere un bilancio eh, già pronto per la nuova eh, giunta che si insederà dopo le elezioni e quindi evita l'esercizio provvisorio, d'altra parte allunga un po' forzatamente questa legislatura e soprattutto rischia di eh, fare le elezioni in un periodo eh, in cui il metodo non sarà favorevole, in cui la partecipazione sarà più complicata. Per quanto eh, riguarda eh, il futuro del Movimento 5 Stelle in Regione è ovvio che tutti i discorsi sono prematuri, è vero che il fare un governo eh, fra PD e Movimento 5 Stelle a livello nazionale è stata una scelta di responsabilità del Movimento 5 Stelle perché altrimenti eh, a livello eh, di clausole IVA e ehm, del bilancio l'Italia avrebbe avuto grossi problemi, se questo debba ricadere a livello regionale è una riflessione che si sta facendo a tutti i livelli, l'Umbria è un esperimento particolare perché lì eh, c'era una giunta che era caduta, si è trovato un candidato civico sul quale collaborare, la regione di Emilia Romagna è eh, diversa perché al momento non si parla di candidati civici, c'è un, un candidato presidente espresso dal PD, quindi al momento le, la scelta eh, sarebbe quella di una grande discontinuità anche sui temi come dicevamo prima quindi bisogna capire anche gli attivisti, i gruppi, eh, il livello regionale e il livello nazionale. Allora Qui si parla di eh, sfide de, di Bonaccini per eh, cioè, il, nuovi temi insomma, da eh, affrontare da qui alle elezioni, ma eh, anche eh, il Movimento 5 Stelle eh, intende portare avanti un progetto di legge eh, che insomma vi augurate venga eh, approvato comunque. Discusso in commissione un progetto di legge che porta tra l'altro la firma anche di eh, consiglieri eh, della sinistra italiana a la consigliera eh, Prodi e il progetto di legge riguarda eh, i servizi e, e, e idrici e dei rifiuti, quindi siamo sempre eh, in tema di ambiente. Certo, e questo progetto di legge è un progetto di legge sottoscritto dai consiglieri del Movimento 5 Stelle e dalla consigliera Prodi, Taruffi e Alleva, ma è un progetto di legge, di legge che nasce dai comitati. È un progetto di legge elaborato assieme ai comitati Acqua e Rifiuti perché eh, facendo una riflessione sulle legislature precedenti, su questa legislatura, ci si è accorti come il quadro amministrativo eh, in Regione Emilia-Romagna riguardo all'acqua e ai rifiuti ha portato un accentramento in Regione e ha allontanato le decisioni su acqua e rifiuti dai cittadini e quindi comporta questa proposta una revisione di quello che è stato fatto fino ad oggi perché questo non ha permesso di riportare l'acqua ad una gestione pubblica. Oggi la gestione dell'acqua in Regione Emilia-Romagna come in tutta Italia non è più pubblica ma è data in mano. Nelle grandi aziende che in parte sono, sono anche pubbliche, l'obiettivo è di rendere la governance di nuovo pubblica. Stessa cosa sui rifiuti, accentrando eh, tutto in, in un unico ente che è Atersir, che è l'ente che eh, ad oggi governa la gestione dei rifiuti in Regione Emilia Romagna, si sono fatte delle gare e delle gestioni su bacini troppo ampi e troppo grandi, con tempi eh, di eh, bando troppo lunghi, che non permettono l'introduzione eh, dei sistemi più efficienti ed efficaci per la raccolta dei rifiuti, come ad esempio il porta a porta puntuale. La lotta più grande che si è riuscita ad ottenere, ad esempio nell'ambito di Forlì, dove si è riuscita a fare una società in house, che è partita alla grande, con la raccolta porta a porta, con risultati molto importanti, importanti sulla raccolta differenziata ma soprattutto sulla riduzione del rifiuto indifferenziato che è il vero obiettivo che questa regione si deve dare questa legge dovrebbe aiutare ad andare in quella direzione ecco la riduzione del rifiuto indifferenziato nel frattempo eh, abbiamo trovato la notizia sulla chiusura del, dell'inceneritore vediamo se la trovo uh, qui Che me l'ero, eccola qua Proprio eh, oggi sul Corriere eh, di Ravenna, ma anche sul Carlino, eh, era spegne l'inceneritore e ora rischiano 60 lavoratori. Allora, eh, è una buona notizia che si spenga un inceneritore? Mm. Certo, è un'ottima notizia perché la nostra regione è sovraccarica di inceneritori, perché la politica eh, delle scorse legislature di questa legislatura è stata quella eh, di pensare che la gestione dei rifiuti si facesse tramite eh, lo smaltimento e quindi l'incenerimento e non sulla prevenzione e la riduzione dei rifiuti. Un piccolo passo in effetti è stato fatto da inizio della legislatura con la, la legge eh, sull'economia circolare e questo è uno degli esiti. E gli esiti sono importanti perché eh, vuol dire che un piccolo passo lo stiamo facendo, i rifiuti non così velocemente come noi vorremmo e come prevedeva quella legge, eh, si stanno riducendo. È ovvio che quando c'è una trasformazione epocale eh, e quindi anche divisione deve cambiare anche l'economia e quindi devono cambiare anche i lavoratori. È, caso, lavoratori. è ovvio che in questo caso si riducono i lavoratori, però dobbiamo pensare nel contempo che... La gestione dei rifiuti in maniera alternativa, ad esempio con la raccolta porta a porta come si sta facendo a Forlì, genera nuovi posti di lavoro perché la raccolta porta a porta è intensiva è labor intensive, richiede molti lavoratori rispetto invece ad esempio alla raccolta calotta, alla raccolta nei cassonetti che è affidata soprattutto ai mezzi meccanici. Quindi questa trasformazione se ERA investisse anche lei nella raccolta porta a porta spinta come stanno facendo in altre zone della regione, probabilmente avrebbe modo anche di, ricollo di ricollocare facilmente questi lavoratori. Sì, mi ha molto colpito il tema del lavoro per quanto riguarda per esempio la protesta dei lavoratori delle slot machine uh, sì. che, so che, che si è tenuta la settimana scorsa proprio sotto al palazzo della regione, cioè ci sono dei provvedimenti che eh, vengono giudicati tra virgolette positivi, mm. eh, che però hanno appunto delle eh, ripercussioni ripercussioni uh, sull'occupazione. A quei lavoratori che cosa vuole dire? Beh, è ovvio che quando si cambia una politica ci sono delle ripercussioni anche nel mondo del lavoro, però soprattutto nel, anche nella gestione eh, del problema dell'azzardo patologico noi abbiamo un problema principale che sono le persone che sono colpite da d'azzardo patologico, i casi in Regione Emilia Romagna sono aumentati in maniera esponenziale e abbiamo Centinaia di famiglie, siamo altre anche al livello delle migliaia, che si sono rovinate col gioco d'azzardo. Quindi il gioco d'azzardo va ridotto, è stato incrementato negli anni, e pompato anche da eh, leggi sbagliate, e adesso bisogna tornare indietro. Quindi. Sicuramente bisogna ridurlo per tutelare la salute dei cittadini, questo ha un impatto anche sulle aziende che hanno investito e quelle aziende vanno aiutate ad uscire da un percorso perché la regolamentazione implica sicuramente una riduzione dell'offerta perché l'offerta d'oggi era troppo forte e troppo pervasiva. Quindi sicuramente vanno pensati degli, delle exit strategie, ma in quella direzione bisogna continuare ad andare. E le, le sale troppo vicine a, certi, a punti eh, giudicati cruciali verranno chiuse? vanno allontanate, non, sono, non vanno chiuse, vanno allontanate. Se non chiuse, allontanate, allontanate. sicuramente. Eh, io ritorno sul eh, tema del, eh, dell'ambiente perché eh, ieri c'è stata una eh, commissione eh, dove eh, sono stati auditi i bagnini e quindi lo stato del eh, mare, eh, diciamo, eh, la, la salute del mare, la comunicazione va migliorata, questa è una frase eh, attribuita all'assessore, Andrea Corsini. Ma lei era in questa commissione. Di che cosa avete parlato? Qui c'è anche una, una frase attribuita a un suo intervento in, in assemblea, in commissione. Sì, il problema è questo. Intanto partiamo da un dato positivo, anche qui. Eh, le spiagge della regione Emilia Romagna sono per il 97% le acque considerate eccellenti e quindi è un dato positivo e fra l'altro il dato positivo è anche che sono giudicate eccellenti perché ci sono eh, più di mille eh, campionamenti all'anno. Ci sono alcuni problemi perché non tutte le acque sono eccellenti, soprattutto vicino alle zone dove eh, eh, sboccano i fiumi o i canali le acque lì hanno difficoltà a essere eh, giudicate eccellenti perché tendenzialmente sono buone e in alcuni casi sono scarsi perché ovviamente sono le zone dove ci sono gli apporti eh, delle, eh, a monte. Gli apporti a monte sono in caso di emergenza, quindi di grandi piogge, gli scolmatori perché purtroppo negli anni mh, le fognature bianche e nere son, si sono sovrapposte quindi non sono state costruite separate, quindi in caso di grande pioggia sia le acque bianche che le acque nere arrivano ai depuratori, i depuratori non riesce a gestire tutta quell'acqua, parte dell'acqua da depurare deve essere immessa direttamente eh, nei canali e quindi in mare, Arriva e questo mare. porta eh, ovviamente agli sforamenti. Altra cosa è che ci sono sicuramente lungo i corsi dei fiumi, e questa è un po' la richiesta che ho fatto io, e degli eh, apporti non monitorati, che magari sono quelli degli agricoltura e degli allevamenti, che andrebbero eh, censiti e monitorati, come pure eh, le acque di prima pioggia. Questa è la soluzione del problema perché il problema nasce appunto dagli apporti che vengono riversati in male e, e, e il focus che ho chiesto io appunto era di cercare di prevenire in parte un po' di prevenzione è stata fatta, alcuni interventi nel riminese ci sono, ma in altre zone vanno sicuramente potenziati e migliorati. E quello è il focus, perché l'altra parte invece è quella del monitoraggio che si fa e il monitoraggio sono le analisi che ARPA fa sulle, sulle acque e poi i tempi con cui queste vengono comunicate, che poi comportano la chiusura della balneazione. Su questo sicuramente ci sono delle regole migliorabili, è un aspetto che va che va, censito, che va migliorato come pure la comunicazione perché la, comuni la velocità intanto della comunicazione fra ARPA e ASLA e i sindaci e si sta migliorando ma l'altra è la comunicazione verso la stampa perché poi una errata comunicazione certo, di un singolo caso va a rovinare la reputazione del 97% delle spiagge esattamente e arriva poi al pubblico eh, in maniera Distorto, eh, distorta. Bene, siamo eh, praticamente alla fine della eh, nostra trasmissione, so che oggi si terrà un'altra un seduta della commissione eh, sul, speciale sul sistema degli eh, affidi eh, tra l'altro il Movimento 5 Stelle occupa anche un ruolo di, di vicepresidenza all'interno di questa eh, commissione eh, come sta procedendo Succedendo. Lei la segue? Sì, io ho partecipato praticamente a tutte eh, le sedute, finora eh, la Commissione sta lavorando speditamente con tantissime audizioni eh, sul, su tanti temi, perché il tema è molto ampio e adesso andiamo a focalizzarci nelle prossime audizioni anche sullo specifico della Valdenza. Siamo partiti eh, più larghi vedendo il sistema regionale degli affidi, ragionando sulle diverse metodiche di... Eh, audizione dei minori in caso di maltrattamento, sulle difficoltà eh, che hanno i servizi anche per il sottorganico e su alcune ingiustizie che sicuramente sono state commesse e speriamo che la magistratura velocemente faccia luce, l'altro aspetto che sarà, sarà quello di, di fare una relazione che dica qual è lo Stato e quali sono gli errori commessi fino ad oggi e cosa, su che cosa bisogna investire perché queste cose non accadano più.